Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt al caffè, zucchero, olio di semi di girasole, uova, lievito per dolci, caffè espresso, vanillina e rum che è facoltativo. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 E la vanillina ed azioniamo il bimbi per otto minuti a velocità 4 senza misurino aggiungiamo lo yogurt l'olio di semi ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 aggiungiamo il caffè espresso il rum che ricordiamo che è facoltativo ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 aggiungere la farina il lievito Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, versiamolo nei pirottini per muffin.